Non c'è niente <ride> di di più, non c'è niente Ma abbiamo autorizzazione? No, ma lei vabbè, Sì, lo sappiamo. lo Sì, dinamica e questa relazione dovete immaginarla come una specie di balletto nel senso che gli alberi hanno un linguaggio del corpo che tradisce la strategia che stanno mettendo in atto e l'obiettivo che si prefiggono molto brevemente questa disciplina si chiama morfofisiologia quella che mette in relazione la forma dell'albero con la sua biologia e la morfofisiologia prevede di dividere la vita di un albero in fasi che sono l'infanzia, la giovinezza, la finezza, la maturità e la vecchiaia, la cui durata è inconoscibile perché dipende dalle vicende individuali di un albero. L'infanzia però è la fase in cui l'albero costruisce il suo tronco, quindi raggiunge l'altezza massima che sostanzialmente manterrà per il resto della sua vita. E questo l'ha già compiuto molti anni fa. Poi c'è la fase di giovinezza in cui l'albero raggiunta l'altezza massima, quindi avvicinatosi nel modo ottimale alla fonte di approvvigionamento energetico che la luce incomincia a dispiegare la sua chioma, quindi le sue foglie in relazione con la fertilità oh, dell'uomo. si, svolge. si svolge. È la fase di costruzione della chioma, alla fine della fase di infanzia che per un platano può arrivare a 80, 90, 100 anni di età, per darvi un'idea, 120 albero ha la dotazione di foglie che lo rende esattamente in equilibrio con le medie delle disponibilità energetiche dell'uomo in cui si trova e quello sarà ciò che lui cercherà di perpetuare nel corso del tempo tant'è che in maturità dei chiaia trasiscono solo la volontà dell'albero di mantenere le posizioni raggiunte mettendo in campo delle strategie di rinnovo delle sue strutture che variano nel corso del tempo. Alla fine della parte ne limitano le dimensioni e si reinventa, come la quercia che facevo vedere nella successione di immagini su un secolo, si reinventa pur mantenendo un livello energetico elevato. E alla fine l'avvitamento che l'albero è in grado di fare è quello che può potenzialmente riportarlo a una condizione di infanzia. Ed è questo il fine di mai. Tanti cicli che si succedono uno all'altro, un albero che poi forse... In molti di voi conoscono il cipresso di San Francesco di Laverucchio, che ovviamente è data, secondo la leggenda, al passaggio di San Francesco, quindi un albero del 1800 e, e, e passa anni, probabilmente questo ciclo l'ha già fatto tre o quattro volte mh? in questi anni. Per una ancora lì a testimoniare, è lo stesso albero, è un altro albero, è una colonia di gente che comunismo uno fa, non lo sappiamo, l'albero non saprebbe dare una risposta domanda, ma in realtà rimane difficile, perché cosa rimane di non fare, non Questo albero qua si colloca nella fase di inizia nel passaggio alla nascita, quindi potenzialmente nella vita di un Platone, immaginando che non ci sia questa capacità di tornare bambino ma che la vita si dell'albero ha come risultato le reciproche relazioni tra le diverse parti che producono un risultato plastico concreto quindi l'albero è ciò che a fare quando io intervengo con una potatura, quando io intervengo ah, dovete aver trovato una fonte di approvvigionamento d'acqua quindi dovete andare in profondità e quello il fittone ma il fittone nella maggior parte degli alberi è anche qui è una struttura transitoria nella vita dell'albero per il semplice motivo che l'albero ogni anno mette un anello nuovo che è un anello solo perché tagliamo l'albero per traverso che sarà uno strato che ricopre tutto l'albero okay? Metti un anello nuovo fino a quando non avrà un numero di anelli sufficienti per mettere in relazione l'apparato radicale con la chioma nella fase di pienezza no? quando gli obiettivi sono stati raggiunti però mettere un nuovo anello, è una condanna ogni anno lui ne fa uno ma gli alberi possono vivere migliaia di anni e tutti gli anelli sovrabbondanti cosa ci facciamo? geniale, li spengo ne produco un altro all'esterno e quelli interni li lascio cariare e li riciclo. Ed è energia, implemento la fertilità e mi autoconcimo riciclandomi. E chi è che permette all'albero di diventare cavo e di riciclarsi? I funghi agenti di carie. E da dove entrano i funghi agenti di carie? Ammesso che non siano endosimbionti, quindi lo fossero già lì dentro, dal titone che è morto. Quindi è tutto naturale. Quest'albero qua è cavo. Quasi sicuramente è cavo, ma ha imparato a gestire la cavità. Non è pericoloso perché è cavo. Quindi la cavità è una patologia o è fisiologia? Dipende dalle condizioni dell'albero quando si sviluppa la cavità. Complessità, questa è la risposta. Tutti gli alberi perdono il fittone? No, ce ne sono alcuni che lo mantengono per tutta la vita. Sapete dirmi qual è uno? Il pino domestico che tutti sanno tutti che cade perché la... ha le radici superficiali eh? leggenda metropolitana l'albero con le radici più profonde e il pittore più sviluppato in Europa è il pino domestico uno mi dice però ah beh ma si è sradicato il pino aveva tutte le radici superficiali a parte il fatto che il pino di casa tua non è i pini <ride> ma perché aveva le radici superficiali? Perché la prima operazione rivaistica che viene fatta, quando voi lavorate un pino, è il taglio del fittore. Provate voi a vendere un albero che è alto così e ha un fizzone che è una volta e mezzo l'albero. La prima operazione che viene fatta. I meravigliosi pini di Roma, che sono pini come si deve, Chissà, che, erano che erano pini, pini, come, pini si deve, come si deve, che erano pini come si doveva, eh, erano pini che quando venivano piantati, andate a vedere le immagini storiche, erano così, perché chi piantava pini nell'Ottocento e i primi del Novecento sapeva esattamente come ottenere un pino. Ma oggi abbiamo la, il mito del pronto effetto, taglio un albero ma non ho tempo, non voglio prendere i denti degli alberi, lo voglio grande. Come si fa a dire che sapevano che cascano tutti? Sapevano se ci lasciavano il fittone? Sapevano come bisognava fare a far venire un pino buono l'esperienza maturata nel corso dei secoli perché gli uomini piantano pini probabilmente dalla preistoria guardate vi dico solo una cosa non voglio soffermare stiamo parlando di questo io ho lavorato moltissimo con i pini io malgrado perché non mi piacevano i pini continuavo a chiamarmi dei comuni che avevano solo pini vale. <ride> per cui sono stato costretto a lavorare con i pini e mi sono innamorato dei pini veramente perché ho scoperto un gigante dell'adattamento, sono sopravvissuto a tutto, sono in grado di vivere in contesti pazzeschi e quando cadono per terra dovremmo ringraziarli di essere rimasti in piedi fino a quando non sono caduti, perché è veramente incredibile quello che viene fatto ai fini e nonostante questo il più delle volte rimangono in piedi. E sono alberi che vanno rispettati perché come ogni altro albero hanno delle peculiarità che noi forziamo perché li vogliamo in contesti per i quali loro non sono progettati. Quindi il diritto all'autotonia che richiamavano nei principi generali di oggi è proprio questo. L'albero ha delle strategie che attraverso milioni di anni ne hanno previsto la specializzazione per un contesto. Devo conoscerlo, metterlo in quel contesto in maniera tale che lui abbia dignitosamente la capacità di fare quello che deve fare. Tornando a quest'albero qua, ve lo voglio far vedere solo in confronto a quest'altro, perché è su quest'altro che, presumo sia... Io non lo so se loro hanno fatto il vero, però le città sono anche Tu hai fatto l'analisi delle piante. Ah sì, quelle regionali. Sì, anche vero che... è le città comune Ref sono due o tre quelle che sono quelle che sono quelle che sono quelle che che che sono Avrebbe è vero. A me... Fortunatamente... è un po' troppo troppo troppo troppo troppo troppo troppo troppo troppo troppo la quando arriva a fuori e poi non si può essere massicino e poi ci sono dei fatti e poi ci sono dei fatti e poi ci incontriamo dei fatti e poi ci sono dei fatti ci incontriamo ci incontriamo ma andate, cosa ha detto la di di... ti sento la voce? è una bellissima visita eh. perché lì in realtà non ce n'è uno c'è cioè lui il suo fratello il fratello più sfigato e il piccolo e Quindi raccontato? lui ci ha descritto tutte le fasi vegetative di, di questi alberi. Qui è lui, Morelli. Morelli, eh. ha fatto una cosa molto carina. Lui li, studiati? lui li ha No, beh, sto guardando gli ah, alberi, si va, vede va, questa vai, fase vai, vegetativa. Vai, vai. Ciao. Si trascura il fatto che in genere io faccio i valutatori di stabilità. No, per dire adesso non è per. è che purtroppo dietro la gestione della sicurezza in ambito urbano legata agli alberi ci sono dei lavori che riguardano migliaia di esemplari e delle volte si polemizza più o meno giustamente su le unità o le decine dimenticando che in realtà ci sono delle persone che con il loro lavoro indiscutibilmente danno fede alla stabilità di un altro questo qua è stato oggetto di un intervento di valutazione ah, va bene. Oh my God. Va bene.